Ora, oggi il video dei prodotti non ci siamo proprio del periodo, primo prodotto che vi mostro, se lo trovo, eccolo, è questo fondotinta del Livre Rocher, si chiama ehm, Ryan Jeunesse, quindi eh, giovinezza radiosa, avevo due campioni quindi l'ho usato per un pochino e vi posso dire il prezzo perché l'ho segnato, 30 ml, 22,95 euro, ovviamente è un prezzo scontabile. Allora, Fatti qui che adesso vi mostro nel campione: questo e intanto non è adatto al mio tipo di pelle e questo ok. Poi comunque sia a una texture ricca, ma comunque sia è ricca, ma comunque dal potere coprente medio basso è un fondotinta abbastanza illuminante come vedete anche comunque dallo swatch. È abbastanza illuminante ma ricco e quindi non adatto alla pelle mista o grassa perché ad esempio la mia che mista la tende a lucidare nel giro di pochissimo tempo oltretutto ha un potere abbiamo detto una coprenza sta accadendo tutto ha una coprenza bassa media bassa quindi non adatto neanche a chi ha delle imperfezioni delle macchie da coprire delle macchie della pelle quindi la trovo adatta ad un target davvero ristretto di persone e per questo che a me non è adatto a me assolutamente, ma lo trovo anche strana come idea perché non credo che sia adatte a tante persone. Se mi sbaglio, fatemelo sapere. Nel secondo prodotto che proprio proprio non ci siamo, sono rimasta anche delusa perché si tratta di questo ed è crema doccia della Sephora, questo al Manoi. 140 ml, 3 euro in negozio allora io avevo aspettative abbastanza alte perché mi piacciono questi tipi di crema doccia e oltretutto ho detto ma noi estivo eh, ha un buon profumo effettivamente il profumo annusandolo è buono ma poi una volta che si va ad usare non si sente per niente oltretutto non fa schiuma ne fa davvero poca devo dire che effettivamente eh, forse estivo quindi adatto ai lavaggi frequenti perché non fa schiuma però non irrita la pelle, e non la secca, perché dopo non c'è bisogno di crema, almeno che non abbiate una pelle eccessivamente secca, però ne aspettavo molto di più, perché questo tipo di bagno doccia è molto profumato, mentre questo, il profumo è nella confezione, ma una volta applicato, usato, non si sente, non si diffonde durante l'uso, non fa schiuma, adatto ad esempio andare in palestra per i lavaggi frequenti che in tutti i giorni, ad esempio in estate, ma nulla di più non mi ha soddisfatto proprio. L'ultimo non ci siamo proprio, è un vero non ci siamo proprio. È questo prodotto della Collagenil, che in teoria dovrebbe essere una buona marca, si chiama Repalp Lip Definer Crema Labbra Effetto Plumping. Avevo Due campioni quindi l'ho usata per un po'. Questa è la confezione ok. Allora intanto ho segnato il prezzo che è 10 ml eh, sul loro listino viene 28 euro, mentre su Amazon 17,90 più o meno. Quindi, comunque sia, si può trovare anche a un prezzo minore, ma. Non compratela, assolutamente. Io non riesco a capire il senso di questo prodotto. Dice di applicare generosamente sulle labbra e lasciare assorbire prima di procedere al maquillage. Ok, io ne applico un bello strato, lo lascio assorbire, lo lascio lì anche tutta notte, non mi fa niente. Anzi, ha un effetto collaterale. Dopo devo applicare tanto tanto balsamo labbra perché me le secca tantissimo. Quindi assolutamente non le rimpolpa, Ho Provato magari sull'albo superiore, vedere una differenza, assolutamente non rimpolpa, ma oltretutto le secca tantissimo, quindi proprio questo no, non ci siamo, per un prezzo oltretutto così alto, assolutamente ve lo boccio boccio, ma neanche evitatelo assolutamente. Allora, questi erano tutti i prodotti non ci siamo proprio del periodo, Fatemi sapere se magari voi avete provato qualcuno di questi prodotti e vi siete trovate bene o come vi siete trovate perché l'opinione è soggettiva. Mi raccomando anche per questo tipo di video, se vi piace, di seguirmi su Instagram perché faccio anche delle Face Impression nelle Stories, perché se un prodotto lo uso per poco tempo ad esempio se invece di due campioncini ne avessi avuto solo uno, l'avrei usato per poco tempo, allora vi facevo la Stories sulle, su Instagram, non stavo a farvi un video Detto questo, se vi sono stata utile e vi è piaciuto questo tipo di video mi raccomando di mettere un like e di iscrivervi al canale così non perderete le prossime recensioni e mi raccomando anche la campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!